Bella bella bella raga, benvenuti in questo nuovo video, io sono Zet e oggi sono qui per parlarvi di un prodotto, di un gioco, anzi ancora meglio di un giochino Innanzitutto partiamo dalle basi basi basi a chi è rivolto questo video, questo video è rivolto essenzialmente a tutti Perché questo è un giochino, uno di quelli a perdi tempo, di quelli che hai 5 minuti liberi, 10, clicchi un attimo nel telefono, farmi le tue cose e sei a posto e poi perché è rivolto veramente a tutti? È rivolto veramente a tutti perché tutti nella nostra vita abbiamo giocato almeno una volta A uno dei giochi di carte più famosi al mondo Per esempio Pokémon, Trending Cart Game, Magic, The Gathering Arena, Yu-Gi-Oh! Duellist Link, non è vero però va bene Abbiamo giocato tutti almeno una volta a questi giochi di carte Quello che vado a proporvi oggi... È anch'esso un gioco di carte che prende un punto in comune tra tutti questi giochi di carte. Innanzitutto è un gioco online di carte, come può essere Airstone, come può essere Legends of Rune Terra. Quindi ci giocate online. Ed è secondo me assurdo barra innovativo perché è un gioco che si fa solo su Discord. E qual è il punto in comune che va a prendere questo gioco con gli altri giochi di carte? Un punto molto particolare, però ambito secondo me dalla maggior parte delle persone Questo punto in comune è il collezionismo Questo è un gioco di carte dove non esistono delle meccaniche di combattimento, no? Delle meccaniche di attacco, di difesa, di vincita o di perdita in un possibile duello È un gioco che pre... dove prevale solo il collezionismo Adesso lo andiamo a vedere, io apro Discord perché perché è un gioco che si può fare solo su Discord è un bot che si chiama Karuta quindi io già vi dico in descrizione nel video vi lascio il link del mio Discord dove potete entrare e giocare a questo gioco di carte che adesso rimanete perché vi illustrerò un pochino più nel dettaglio Rimane, sarà un video abbastanza lunghetto, magari 5-10 minuti ce li prendiamo rimanete fino in fondo al video perché poi vi chiederò di commentare con una parola perché ci sarà un easter egg nel video vi ricordo, ancora una volta vi lascio il link di Discord così potete entrare e giocare a questo gioco ve lo vado ad illustrare un pochino più nel dettaglio Karuta è un bot di Discord lo potete mettere in tutti i vostri Discord gestirvelo come volete è un bot che vi permette di collezionare delle carte Tutte in stile anime Quindi qualsiasi anime che voi avete visto o Manga che voi avete letto Potete collezionare le sue carte Ed è molto carino perché ha diverse funzioni Io per esempio vi faccio vedere Questa è la mia stanza privata Io vado a digitare un comando Che è KA Che sarebbe Karuta Album come comando Gli do l'invio E lui mi mostra il mio album Questo è uno dei miei album Dove sto collezionando le carte di solo leveling Guardate che belle Guardate che belli artwork, veramente delle belle carte Ti fa proprio venire voglia di collezionare la tua serie preferita Che sia essa Tokyo Revenge, Tokyo Ghoul, One Piece, Naruto, Dragon Ball Abbiamo carte di ogni genere Per esempio se io vado a farvi un Clue Tokyo Revenge Quindi vado a guardare l'enciclopedia uh, di Karuta, la rubrica di Karuta Lui mi fa vedere che esistono un bel po' di carte la prima, per esempio, è Manji Rosano, conosciuto come Takemichi. Io vado a fare uno, gli do l'invio e lui mi mostra effettivamente che esiste questa carta di Manji Rosano, quindi di Takemichi. Ho detto una cazzata, va bene. E Mikey, scusate, ho sbagliato io. Comunque, tutto questo per dirvi che se volete entrare nel nostro Discord... Potete farlo e potete iniziare a giocare a questo gioco di carte Vi spiego un pochino più nel dettaglio come funziona Praticamente voi dovete innanzitutto registrarvi una volta che entrate su Discord Quindi voi dovete fare uh, il comando che si chiama K verify. E il bot vi uh, invierà un messaggio in privato, che a me non invia perché sono già uh, verificato, dove vi farà verificare il vostro account sul sito e potrete iniziare a giocare al gioco di carte di caruta. Uh, non ho solo l'album di solo leveling, vi faccio vedere anche uh, questo entai XXX, non è nient'altro che il nome del mio album, dove sto collezionando per esempio le Sailor Moon, perché mi sono sempre piaciute. Se scorro nell'album si può vedere che più avanti, oltre a Sailor Moon, quindi nella seconda pagina, sto collezionando anche le carte di Card Capture Sakura Ci sono veramente un'infinità di serie animate che magari avete visto anche nella vostra infanzia di cui potete collezionare le carte Andiamo adesso al punto focale, perché Karuta è bello? Non ci sono, vi ripeto, competizioni o duelli Le uniche competizioni che potete trovare sono competizioni di bellezza quindi gara di bellezza di carte, qual è la carta migliore che poi viene votata e quant'altro. Però è molto carino, è molto carino perché questo bot di Karuta ha diverse funzionalità. Adesso vi mostro quelle eh, più di base, quelle più essenziali. Voi ogni 30 minuti potete far droppare, ogni mezz'ora quindi, potete far droppare a Karuta 3 carte. Di queste tre carte che Karuta vi dropperà... Ne potete scegliere una, una carta che andrà direttamente nella vostra collezione Io per esempio adesso faccio un KD che sarebbe il comando di Karuta Drop E gli dico a Karuta quindi con l'invio di dropparmi tre carte Ora lo faccio e Karuta infatti mi droppa queste tre carte, ok? Sono tre anime che non conosco ovviamente il sotto è il titolo dell'anime il sopra è il nome della carta raffigurata quindi per esempio qua mi fa vedere record of grand chest war che non so che anime sia shan se io voglio questo vecchio quindi voglio questa carta vado a cliccare nel numero della carta quindi il numero 3 e lui cosa mi dirà a breve ecco Z ha preso questa carta in excellent condition e adesso perché? perché excellent condition? perché ogni carta possiede una propria condizione eh, di bellezza, ok? Ogni carta ha dalle 0 alle 4 stelle. Più le stelle sono basse, più la carta è rovinata. Proprio l'artwork della carta è rovinata... È rovinato Più le stelle sono alte Più l'artwork della carta è bello E voi potete fare un sacco di cose con queste carte Con queste carte Io per esempio faccio KC Che sarebbe l'abbreviazione di Karuta Collection E lui mi va a mostrare la mia collezione Io per esempio Una carta molto bella che ho È questa qua Che vado a prendere il codice Ogni carta ha il suo codice Questa carta è Io faccio KV Che sarebbe Karuta Viev Più codice della carta Viev proprio alla napoletana e vi faccio vedere che ho la carta di Beidou di Genshin Impact. Vedete com'è bella questa carta rispetto, per esempio, all'ultima carta che ho preso? L'ultima carta che ho preso, faccio un KV, mi mostro l'ultima carta che ho preso, che era il vecchio che abbiamo preso prima insieme. Vedete com'è più bella la carta di sopra, che è quella di sotto? Questo perché? Perché esistono tre edizioni delle carte. Quindi esistono tre edizioni di Beidou che hanno artwork diversi, e sono anche raffigurate in maniera diversa per quanto riguarda il bordo della carta Vedete com'è bella questa con il bordo E come invece è un po' più scrauso, un po' più maffo il bordo di, di questa carta qua Perché questa è l'edizione 1, l'edizione 1 non vale molto Mentre invece l'edizione 3 vale molto di più Inoltre ci sono un sacco di chicche, un sacco di future Che non vado ad illustrarvi adesso perché verrebbe troppo lungo il video però ci sono un sacco di geek dove voi potete per esempio bruciare le carte per guadagnare dei soldi, per guadagnare delle risorse con le quali poi andare a fare determinate cose. Quindi andare magari a upgradare le carte da 3 stelle a 4 stelle, da 2 stelle a 3 stelle, da una stella a 2 stelle e così via. Io se voglio bruciare una carta faccio per esempio KB che sarebbe l'abbreviazione di Karuta Burn. E lui mi va a bruciare l'ultima carta che ho preso. Mi dice, sei sicuro che vuoi bruciare Shan? Se bruci Shan io ti do tre gold e una dust da tre stelle. Quindi... Non so come dire, una, una sabbiolina, una polvere da tre stelle. Io faccio sì, gli do il comando di bruciarla e lui mi dà queste cose che vanno a depositarsi nel mio inventario. Io se faccio KI, che è l'abbreviazione di Karuta Inventory, do l'invio e lui mi va a mostrare il mio inventario. Vedete, io ho 6500 gold, ho tre ticket e ho determinate eh, altre cose, quindi polvere, quella che vi dicevo per potenziare le carte, o delle caramelle, o un vetro... Sono cose un pochino più avanzate che non andrò a spiegarvi adesso, vi dico solo che i ticket, per esempio se voi fate il comando K vote, potete andare a votare Caruta nel sito in modo da guadagnare ticket. i ticket. Cosa sono i ticket e cosa sono i gold? Innanzitutto c'è anche uno shop molto carino shop, ci sono diversi shop dove potete comprare anche con dei soldi veri attenzione, per esempio questo è lo shop dei gold, io con lo shop dei gold posso comprare la licenza di trading, quindi Karute è bello perché puoi scambiare anche le carte con gli altri, per esempio se io vado nella chat e caruta qua ci sono un sacco di ragazzi vabbè a parte queste cose sono un sacco di ragazzi che continuano a droppare carte se loro hanno delle carte che vi servono andate nella sezione scambi perché qua abbiamo messo le sezioni tutte fatte bene per esempio chat e caruta quando entrate su discord potete giocare tranquillamente a caruta scambi potenti potete scambiare caruta flex potete flexare le carte lucky drop per esempio è un canale dove caruta droppa solo carte lei se voi vedete una carta bella che Karuta ha droppato la potete andare a prendere, occhio perché avete un minuto di tempo prima che il drop venga cancellato da Karuta, se non prendete nessuna carta, magari c'è una carta bella che vi interessa, il drop è andato e non ci potete più fare nulla. Al di là di ciò vedete per esempio scambi potenti, qua ci sono dei ragazzi già che mettono in vendita le loro carte, se voi avete una carta che vi piace la potete scambiare con, con altri o viceversa se qualcuno ha una carta che piace a voi potete chiedervela di scambiare. Per un'altra carta Per dei soldi Per dei ticket Che sono più o meno Il mezzo La valuta di scambio Più gettonata Qui in Karuta Non solo Abbiamo anche il eh, Intanto vedete qua Cosa potete comprare Un sacco di cose La trade license Per provare a scambiare Potete comprare un album Potete comprare una pagina Di un album Abbiamo anche il eh, K gems Che sarebbe Karuta gems C'è anche lo shop Con i soldi veri Potete comprare delle gemme Con le gemme Se voi fate K -Gems. Gem Shop, potete andare a vedere che ci sono diverse uh, cose da comprare con le gemme, un die, un frame, cos'è il die e cos'è il frame, sono tutte cose che, vado, uh, che si vanno a mettere esterne alle carte, uh, quindi il bordo, l'interno colorato della carta, vi faccio vedere un piccolo esempio, uh, io faccio così, uh, KCT Sailor Moon... E lui va, Scaruta va a prendermi tutta la mia collezione delle Sailor Moon, io ho 12 carte solo di Sailor Moon Vado a prendere per esempio la eh, protagonista, quindi proprio Sailor Moon Eccola qua, vi faccio un KV col codice della carta e vi mostro direttamente la mia Sailor Moon Eccola qua, questa è la mia Sailor Moon, vedete che non ha un bordo comune come tutte le altre carte ha un bordo diverso, bello, fatto bene, tutto shoppato, comprato, con dei colori all'interno anche che cambiano un po' azzurrini qua, un po' più viola a sinistra e ha anche dei fiocchetti colorati attorno, queste sono tutte cose che voi potete aggiungere alle carte adesso vi faccio un piccolo esempio, innanzitutto potete modificare solo le carte che hanno 4 stelle quindi se una carta che avete ha 4 stelle, io vado per esempio dalla mia collezione a prendere una carta a 4 stelle vediamo se la trovo, dobbiamo un attimino girare Uh, dobbiamo un attimino girare Vediamo vediamo Plunderer Questa qua ha 4 stelle Andiamo a vedere chi è KV Ve lo faccio mostrare da caruta Ecco per esempio lui Non so chi sia Perché Lichback Buck Non so chi sia E Plunderer Non l'ho mai visto come anime Ma Se io voglio per esempio Cambiare questa carta Abbellirla un pochino di più Vado a fare questo comando qua K morph, Codice carta E uh... Il numero dei bit che poi un giorno vi spiegherò che cosa sono Lui mi dice sei sicuro che vuoi morfare la carta? Io gli dico sì e lui mi fa vedere che la carta Per esempio da così Se io accetto di morfarla cambia E diventa così, già un po' più carina Vedete il bordo un po' più luminoso il, al, Scusate al centro Un po' più luminoso, i bordi laterali Che sono diventati rosa Rispetto alla carta iniziale è già più bella Se a me così la carta non va bene rollo con i dadi Vado a spendere altri 250 di clay beat Che poi vi spiegherò che cosa sono E guardate la carta come diventa Cambia di nuovo, a questo punto I bordi non sono più colorati ma L'interno si sì, me l'ha fatto rosa. Io non accetto neanche rosa. Rollo di nuovo. Vediamo che colore mi dà. Ecco, mi dà questo verde. Che secondo me si dice un pochino più col colletto. Vado ad accettare. E quindi la carta adesso se io faccio un KV mi è diventata così. Vedete com'è cambiata? Vedete com'è cambiata? È già un attimino più carina. Da così che era all'inizio. Adesso con il Morph che gli sono andato ad applicare la carta è diventata così Quindi la vostra collezione la potete abbellire Potete avere che so tutte le carte di One Piece Tutta la ciurma di Rufy E farle diventare proprio delle gran belle carte da collezione eh, se, Per esempio io posso mettergli anche un altro frame al posto di questo Quindi cambiare tutto il bordo Posso anche cambiargli il colore del bordo Adesso infatti vi faccio vedere che se io faccio così KDC questa è la lista di tutti i miei colori se io volessi caricarla di rosa la carta vado a fare KDAI vado a mettere il codice della carta che è questo e guardate come vado a colorare i bordi della mia carta che diventano da grigi vedete diventano di questo rosa qua se io accetto, cosa che non farò ora, la carta mi rimarrà così E posso metterla nella collezione che è già un pochino più carina La cosa interessante, secondo me, di Caruta è che ogni carta ha anche un print Cos'è il print? Il print è il numero della carta di quando viene stampata Per esempio qua sotto vedete dei numeretti Innanzitutto il numero sopra è l'id della carta, della collezione Il numero sotto invece è il print, cioè quando è uscita la carta Questa carta per esempio è stata la 1892esima carta generata ha un print un pochino alto infatti più il print è basso quindi più il numero è basso più la carta ha un valore aggiunto in più perché è, è stata una delle prime carte generate se la trovate con print basso inoltre vicino c'è anche un numero che mostra l'edizione e questa è l'edizione 3 quindi una delle edizioni più richieste che vale di più Qual è secondo me la cosa più interessante di Karuta, la cosa più divertente e perché io vi invito a entrare su Discord? La cosa più divertente di Karuta è la microeconomia che si va a creare all'interno di Karuta io se vado su questo Discord che è il Discord ufficiale di Karuta, vado nella sezione trading ADS guardate qua che spam ogni secondo di gente che vuole vendere le carte o vuole acquistare determinate cose, Quindi se voi avete delle risorse in più Di cui non ve le fate niente Come per esempio i soldi o le dust, o i ticket, o i colori per le carte, o i frame, le potete andare a vendere. Lo potete fare sia nel nostro Discord che anche nel Discord ufficiale di Karuta. È molto interessante la microeconomia che si è creata all'interno di Karuta, perché è un'economia gestita direttamente dagli utenti. Se io, per esempio, ho tutte le carte di Sailor Moon, ma non le voglio più avere, vado in questa sezione, o anche nel mio Discord. E scrivo, ragazzi, metto in vendita le carte di Sailor Monkey, me le compra per 200 ticket, se trovate un acquirente, questo acquirente ve lo compra per 200 ticket, con i ticket voi poi potete andare ad acquistare, sempre tramite lo scambio con i player, quindi dovete proprio andare a interpellare un player che ha la carta, potete andare a scambiare la carta per i ticket, che so, volete... Un esempio, Goku Super Saiyan 2 costa 20 ticket, cercate Goku Super Saiyan 2 da un utente che ce l'ha e gli chiedete se, la, se ve la vende per... Uh, tot ticket molto molto interessante l'economia che si crea dentro Caruta Io la cosa che vi consiglio di più ragazzi Oltre ad entrare nel Discord è una volta che siete entrati di iniziare a giocare a Karuta Quindi ricordatevi il comando K verify Per verificare il vostro account Una volta che avete verificato l'account su Caruta Vi basterà Semplicemente fare Kd Ogni 30 minuti potete fare un drop di 3 carte Di queste 3 carte ne selezionate una e iniziate a fare la vostra collezione Potete selezionare anche carte a caso all'inizio Giusto per bruciarle e farvi materiali Finché poi non riuscite ad ottenere la collezione di quello che volete In questo caso io adesso sto pushando per la collezione di solo leveling Non ho PG chissà quanto forti Però la mia collezione piano mano sta prendendo forma Allora se io vi faccio un altro comando E qua poi chiudo il video KCD che sarebbe l'abbreviazione di caruta cooldown lui mi fa vedere quanto mi manca per il drop ok mi dice che il drop lo posso fare fra 3 minuti e il grab invece ce l'ho che cos'è il grab io non vi ho detto questa cosa il drop ce l'avete ogni 30 minuti ma il grab ogni 10 cioè ogni 10 minuti voi potete prendere una carta in questo caso se il drop l'avete fatto e dovete aspettare Quindi il drop dovete aspettare ma il grab ce l'avete Potete benissimo andare in questo canale qua che è Lucky Drop E prendere una carta che c'è qua In questo caso, in questo caso il, il grab vi andrà in cooldown di, di 10 minuti Ora eh, vediamo che il cooldown c'è ancora da aspettare 2 minuti Allora io faccio così Keybuy extra drop vado a comprare con i ticket mi costa un ticket un extra drop io compro un extra drop e ora posso fare un drop senza aspettare il cooldown quindi faccio KD vediamo che carte mi capitano ok Già meglio, già meglio, perché qua il drop mi ha dato una caramella che fa parte dell'evento di Halloween e io la vado a prendere E in più mi ha dato una carta di durarara edizione 2 perché è dorata che probabilmente non varrà nulla ma io la vado a prendere Faccio per esempio un KV, vedo la carta che ho preso, quindi ho preso questo Eijiro Sharaku di Dura Rara, ok Vado a cliccare... Clou, così mi fa vedere meglio le statistiche Della carta, questa carta non, non vale Granché, inoltre il clou mi mostra Anche tutti gli artwork Delle edizioni della carta, questo è l'artwork Dell'edizione 3, questo è l'artwork Dell'edizione 2 e questo è l'artwork Dell'edizione 1 Dell'edizione 1 più la carta in edizione alta Quindi 3, 2, 3 Più l'artwork è chiaramente bello io raga vi lascio il link di discord in descrizione cliccate per unirvi sul nostro discord e iniziare a giocare a questo gioco di caruta siamo una community molto bella molto attiva venite siamo sempre presenti vi lascio anche il link di twitch dove streammo ormai non ogni giorno ma quasi dove potete venire a farvi due risate Inoltre vi spiego brevemente i canali, chat e Karuta, eh, qua ci sono tutte le chat dove potete entrare e parlare, qua chat e Karuta dove potete eh, giocare appunto a Karuta qua nella chat, eh, Karuta Wish Edition lasciatela perdere la versione Wish di Karuta poi Lucky Drop Non potete scrivere Potete solo grabbare le carte Che vengono droppate Qua per esempio ha droppato Sembra un Pokémon Squirrel Ma vabbè Karuta Flex Dove potete flexare le vostre carte Infatti vedete qua i ragazzi Flexano Ryuk Di Death Note Inosuke Di Demon Slayer Gibril Di Logail no, no Life Un sacco di carte carine Don, Don Flamingo Sanji Vu, Genos Un sacco di carte belle Vengono flexate E io ovviamente Flexo le Tettone Poi abbiamo Scambi Potenti dove potete richiedere degli scambi o fare degli scambi tra di voi annunci caruta dove non potete scrivere ma ogni tot vi, vi, vi manderà il bot direttamente degli, degli annunci, dei cambiamenti in caruta ragazzi vi lascio un piccolo easter egg se siete arrivati a questo punto del video il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti no, eh, scrivete Omar nei commenti perché ora vi farò vedere un piccolo easter eggs Eccolo eh, Vabbè, ha già capito tutto Vabbè, ce la, ce la pigliamo bene ragazzi Ce la pigliamo bene Io vi saluto ragazzi Un saluto dal vostro Z di quartiere Venite a giocare a Caruta perché è veramente interessante È un giochino che vi, dio, vi do una piccola chicca È anche una criptovaluta